sono Candida nel video di oggi voglio decorare di nuovo un nuovetto in polistirolo questo per portarci sempre avanti con le decorazioni di Pasqua e scusate la mia voce ma oh, mi sono presa un, un raffreddore veramente impegnativo e, e quindi oggi eh, la mia voce è un po' così ma non, non posso farci nulla e ho, ho preferito lo stesso fare il video perché non mi sembrava il caso di rinunciare anche se eh, ho questa voce riconoscibile ma insomma dai, va bene lo stesso l'importante è che capiate quello che dico allora ehm, l'ovetto che voglio decorare oggi è una cosa boh, non lo so, eh, una cosa che mi è venuta in mente di fare mm, non so quello che verrà fuori speriamo che venga fuori una cosa carina però era per fare una cosina un, un po' diversa allora vi, vi, vi, vi, vi spiego a grandi linee quello che ho in mente di fare cioè voglio allora utilizzerò sempre il mio solito tovagliolo eh, dove, dove strapperò due figure da, da incollare sul mio vetto, eh, adesso poi deciderò quali, ma in realtà la particolarità è che vorrei creare intorno, al, intorno al, ai disegni praticamente una specie di, di, di, di finto proprio cioccolato, in modo che sembri un, un ovetto in cioccolato, di cioccolato con all'interno queste due queste due decorazioni e boh, lo voglio fare con la modella impasta. insomma adesso boh, proverò a farlo man mano che lo creo vediamo che cosa mi viene in mente perché veramente è una cosa che ho detto vabbè provo a farla e, e vediamo cosa cosa viene fuori cosa che ormai chi mi segue da un po' sa che quando faccio un lavoro spessissimo, cioè a grandi linee lo penso e poi, e poi lo realizzo e vediamo insieme quello che viene fuori. Allora, come prima cosa eh, romperei due di queste figure che sono troppo carine, adesso decidiamo quale, farei così. Prenderei i bimbetti che si baciano perché ce ne sono di due tipi diversi, così questo ci permette di fare il fronte e il retro del tovagliolo magari simili ma con, con, delle, con delle foto diverse allora lo taglio proprio proprio vicino vicino perché vedete che l'ovetto è piccolino quindi non deve questo qua è un po più grande vediamo un po se, se comunque posso io lo provo a tagliare a rompere a strappare perché come dico sempre il tovagliolo a volte mi sembra veramente di ripetere le cose che chi mi sente dice, mamma mia, dice sempre le stesse cose, però obiettivamente se c'è qualcuno che non ha mai visto i miei video, è importante che io ripeta sempre che i tovaglioli, così come la carta di riso, vanno strappate, perché se voi le tagliate con la forbice, quei tagli netti che fate con la forbice, nel momento in cui attaccate con la colla sul supporto, vi fanno proprio vedere dove sono delineati i contorni, invece se voi lo strappate, questo non succede, quindi è importantissimo strappare. Allora, dopodiché, prendiamo solo un velo, e mi sa che qui invece ce ne sono ancora due, vediamo un po', devo provare a cercarlo, mi sembra ancora un pelino spesso, sì, infatti non mi sono sbagliata, eccolo qua. Quindi dobbiamo prendere solo un velo, sì, si può usare anche questo, questo è un po' più piccolo, ma meglio, ma va bene anche quello. Allora, Vuole dire che le due parti verranno leggermente diverse adesso prendiamo un velo anche di questo sì questo l'ho beccato al primo colpo ok quindi a questo punto cosa faccio vado ad incollare i miei due tovagliolini allora per fare questo prendiamo la colla per decoupage sul tovagliolo un pennello se non doveste avere... allora la particolarità della colla che nasce per fare il decoupage con i tovaglioli è che è molto leggera, molto liquida nel caso in cui non doveste avere questo tipo di colla non fermatevi a questo, a ciò, a questo per non fare il lavoro, ma utilizzate tranquillamente della Vinavil, quindi la colla classica però diluita in modo che eh, che rimanga più, più leggera. Questo perché? Perché quando voi andate a spennellare il tovagliolo, se la colla che state usando è troppo spessa, quando eh, attaccate il tovagliolo rischiate con il pennello proprio di strapparlo, per quello che la colla deve essere morbida, cioè morbida, bella leggera, un po' più liquida. Poi come dico sempre, come ripeto sempre, bisogna sempre incollare dal centro verso l'esterno, questo per permettere di non creare tante crepe e soprattutto per far uscire l'aria che si può insinuare tra il tovagliolo e il supporto ok? questo è importante poi una volta che invece avete incollato bene tutto non avete fatto le pieghe la colla la potete distribuire come volete così quindi facciamo in questo modo ok? ora andiamo dall'altro lato ad incollare l'altro tovagliolino cercando di metterlo esattamente dalla parte opposta, così, quindi lo mettiamo in questo modo e lo andiamo ad incollare dal centro verso l'esterno, così. Adesso mi devo procurare il mio solito stuzzicadente lungo per puntarlo, altrimenti non posso più toccare l'uovo perché è pieno di colla e rischio di fare danno toccandolo perché mi si appiccicano le mani e è capace che stacco il tovagliolo quindi ecco qui ho fatto un po' di danno perché ho schiacciato troppo e ho vedete che ho mosso il tovagliolo però vi dirò guardate eh, vi faccio vedere in diretta qua un, una specie di recupero visto che fortunatamente l'avevo fatto proprio sul bordo lo lascio così tanto non si nota ok voi lo sapete, ma una volta finito l'uovo non si noterà, Cos altrimenti devo rifar tutto, devo ristrappare, non mi sembra il caso. Quindi questo avete visto, nonostante, questo serve anche per, per farvi capire, nonostante stia usando un pennello di questi morbidissimi, la colla che è molto fluida, ho schiacciato leggermente in più e non era necessario e ho fatto diciamo un danno che in questo caso sono riuscita a recuperarlo ma in un altro caso potevo non, potevo non recuperarlo avrei dovuto rifar tutto quindi questo almeno avete anche visto come, come non bisogna fare allora quindi ho puntato il mio, il mio uovo con il mio stuzzicadente così evito di, di toccarlo troppo e lo metto qua in modo che si asciughi ancora un attimino allora adesso cosa faccio? vado a prendere intanto chiudo la mia colla così non si asciuga ora vado a prendere la mia modeling paste Poi se avete un altro tipo di pasta che faccia spessore va bene lo stesso io utilizzo questa perché ho questa e con una spatola provo a creare quello che vi avevo detto cioè volevo Creare tutta una patina in questo modo vedete una cosa che possa sembrare tipo tanto viene spessa la faccio irregolare voglio creare un effetto cioccolata diciamo così quindi io vado a riempire le mie parti in maniera irregolare tutto il mio, il mio ovetto non fatela proprio spessissima però e andrei proprio fino al bordo di dove ho messo il, la mia, il mio tovagliolo proprio in modo che, sembri proprio un, che sembrino delle figure che escono fuori dalla, dalla cioccolata vediamo se, se poi riesco a, a creare un po' questo effetto con, con il colore sulla mia pasta quindi facciamo una cosa del genere così e andiamo a riempire tutto l'uovo direi che vedete come lo, lo faccio vedere un po' così da vicino ho lasciato proprio solo intorno le figure che ho incollato e ho passato tutta la modeling paste intorno e ho coperto proprio tutti tutti i miei buchi che erano rimasti, così. Direi che può bastare. Quindi a questo punto faccio asciugare. Magari mi aiuto un po' col phon e, eh, e comunque la modella in pasta deve essere asciutta perché altrimenti quando vado a passare con il pennello il, il colore eh, se non è ben asciutta rischio di fare un, un paciocco, Quindi vado ad asciugare perfettamente. Ho asciugato la mia pasta, mi sono aiutata col phon, tra l'altro ho utilizzato il phon, il classico phon per i capelli con l'aria soprattutto fredda o appena appena tiepida, così sono riuscita a, a, a mettere il getto più potente direi che così in poco tempo sono riuscita ad asciugarlo abbastanza per poterlo, per poterlo colorare. Allora per colorarlo faccio così, prendo il questo, no, non il bruno perché questo è per le ombre mm, ombra ombra il bruno, sì, giusto che mi sembra un marrone molto molto scuro quindi io utilizzerò questo marrone voi utilizzate il colore, i colori che, che avete chiaramente allora metto un po' di marrone qui però la mia idea devo un po' pulire questo tappo perché è sporchissimo, non si chiude neanche più vediamo un po' facciamo così, eccoci così almeno lo chiudo adesso mi sono imbrattata le mani quindi salviettina umidificata che bisogna sempre tenere a portata di mano così che non avevo ancora preso eccoci, così che non mi piace far lavorare con le mani sporche ok, a posto allora, dicevo, adesso ho messo del colore, però il colore che voglio dare sul... Devo fare delle prove, perché vi ho detto che non, non so bene. Allora, voglio di... lo diluisco con dell'acqua, in modo da non no, da non utilizzare proprio il colore troppo... Troppo, troppo scuro. Ecco, così. Perché devo capire un attimino l'effetto che viene fuori, perché sinceramente non, eh, non lo so bene. Quindi preferisco utilizzare il colore un pochino più diluito tra l'altro forse dovrei mischiare un po' questo colore con magari qualche altro marrone, adesso faccio così allora proviamo così adesso do una mano con questo marrone diluito così in questo modo e poi provo a fare un po di cambio colore diciamo per renderlo un po meno uniforme con un altro tipo di marrone adesso lo cerco e vediamo un pochino modo da dare questo effetto però non lo, non, non lo farei tutto insieme col colore col colore spesso perché altrimenti intanto viene via l'effetto vedete che adesso si vede così della pasta messa messa in in rilievo in maniera irregolare se noi andiamo a coprire con del colore troppo forte troppo coprente perdiamo un po' tutto il nostro, il nostro effetto quindi direi così perfetto vediamo se l'ho passato dappertutto sì, più o meno sì non ci preoccupiamo tantissimo, andiamo qua sul bordo ma tanto poi farò le sfumature per cui non rischiamo di andare a sporcare troppo il nostro disegno ecco magari adesso prendo un po' di colore un pochino più fo, più, più puro diciamo, no? Più, meno diluito e vado a fare, vedete delle vado a sporcare un po' in maniera un pochino irregolare in modo che rimangano delle parti più o meno Così. eccoci e adesso cosa faccio asciugo perché sicuramente asciugando il colore probabilmente diventerà un pochino più chiaro ma non importa è meglio fare due o tre passate piuttosto che usare il colore sbagliato e e rovinare tutto questo ve lo dico anche quando fate altri lavori qualsiasi tipo di lavoro se voi usate il colore leggermente più diluito male male che vada cosa dovete fare dovrete ripassarlo perché quando si asciuga è troppo chiaro ma almeno non rischiate di, di farlo troppo troppo scuro quindi vado ad asciugare e vediamo come procedere con la seconda mano allora, ho asciugato, quindi vedete, questo è l'effetto. Dopodiché a questo punto faccio così, aggiungo un pochino di colore un po' più chiaro. Io ho messo un marroncino un po' più chiaro, cappuccino, ho usato il cappuccino. Vado ad aggiungere ancora un po' di marrone, così, perché mi serve solo per schiarirlo appena appena, perché ho visto che è parecchio scuro. A questo punto, vediamo un po'. Sì. vedete questo colore è un pochino più allora diluiamo perché è troppo spesso così e vado a colorare tutto ok adesso che ho visto qual è l'effetto del mio del mio colore del mio colore diluito posso permettermi vedete di utilizzare il colore leggermente più spesso perché tanto in, o sotto ho una base che non è più bianca ma è, è colorata e quindi vedete che anche se si intravede non è più quel bianco per cui va bene così per cui posso mettere il colore in maniera leggera anche se più coprente lasciando sotto che si intraveda qualche cosina Così continuano a vedersi anche, vedete, l'effetto del, del, della modelling past irregolare, che era quello che ci tenevo che si continuasse a vedere. Intanto bagniamo perché comunque non deve, essere, non deve essere troppo spesso il colore. Così va benissimo. Ecco, e vado a ripassare tutto il mio uovo, tutte le parti che voglio ricoprire adesso l'effetto direi che comincia ad essere quello che avevo in mente così lo finisco tutto poi vediamo perché pensavo di fare ancora una cosa per dare ancora di più per far venire un po' fuori l'effetto dell'irregolarità dell che ho messo della pasta vediamo se funziona adesso io finisco di Ok, Più. controllo solo di, di averlo passato dappertutto e direi che con questa seconda mano siamo, siamo a posto per fare quello che avevo in mente. Vedete che si vede la modella in dove come messa regolare, ma nello stesso tempo adesso ha preso il colore il mio tinta cioccolato che avevo in mente adesso vado di nuovo ad asciugare allora asciugato l'effetto è questo vedete sono rimasti eh, l'irregolarità della pasta e ci sono un po' di chiariscuro del, del marrone voglio solo fare un'ultima cosa e cioè mettere un marroncino po più chiaro ho utilizzato il biscotto io comunque un marroncino un po più chiaro così questo ma pochissimo eh? poi con questo camponcino qui vado a sporcare ma deve essere proprio e poi in maniera molto in maniera proprio leggera leggera in modo da praticamente sporcare solo le parti più in rilievo vado a passarlo in questo modo qua così giusto per per dare ancora una una differenza di colore che mi renda il tutto un pochino più regolare perché rimane più bello adesso poi vediamo se quello che avevo in mente ma direi di sì perché praticamente passandolo in maniera leggera come funziona che questo colore rimane solo sulle sulle diciamo sulle punte più sporgenti di dove ho passato la pasta e quindi ha questo effetto un pochino più non tanto io adesso direi che praticamente può quasi bastare Era giusto proprio per dare ancora un po' di movimento di colore così ecco così mi piace le metterei ancora un po' qui che non ce n'è Così da questo effetto un po' di, di cioccolata. Sì, diciamo che era quello che avevo in mente. Basta così per non... Adesso ve lo faccio vedere da vicino, guardate. Ok. E adesso vado a fare le ombre per dare ancora più l'effetto... Del, del cioccolato scavato dal quale fuoriescono le le mie figure quindi andiamo a prendere il mio color ombra una punta oh, esagerato come al solito la mia acqua così pennello con la punta obliqua a scalpello e vado a creare le ombre intorno alle mie figure. Quindi bagno il pennello nell'acqua, lo asciugo un po', poi bagno solo la punta, in questo modo qui. Vedete che ho sporcato solo la punta di nero e vado a creare, appoggiando poi il pennello completo che si porta dietro la sua acqua, tutto il pennello e vado a creare le mie ombre in questo modo qui vado a creare le ombre intorno a tutte, tutte e due le figure così vedrete che subito cambia proprio l'effetto perché sembra proprio che eccoci vedete che la figura è proprio scavata dentro dentro la cioccolata eccoci qua sì questo era l'effetto che volevo ricreare facciamo anche dall'altro lato le ombre all'inizio sono sono un po' un problema perché uno ha sempre paura di magari dice, ho fatto un bel lavoro adesso lo vado a rovinare con le ombre poi in realtà quando ci prendete la mano come dico sempre nei miei lavori danno proprio una, una, una finitura diversa. Cioè, proprio il lavoro una una un'altra forma con le ombre perché si vedono molto meglio una una una una una del, del, degli oggetti, delle cose tridimensionali una volta che fate le ombre quindi rimane tutto molto più bello ok così volendo potremmo potremmo anche fare un po' di ombra intorno per esempio al, alle figure anche se qui direi che non ce n'è di bisogno lascerei così ok quindi questo è quanto dopodiché voglio ancora provare a fare una cosa e cioè creare delle ombre in dei punti qui del dove ho fatto dove ci sono delle crepe un po delle, dei dislivelli un po' più grandi si possono anche qui creare delle ombre guardate adesso vi faccio vedere la differenza guardate come cambia subito perché così sembra che vengano ancora più in rilievo. Guardate. Sì, queste aggiustano proprio tutto. Facendo queste ombre ancora qua intorno, in certi particolari, la superficie rimane proprio più irregolare. Bella. Quindi vado a fare ancora, vado ad aggiungere un po' di ombre qua e là, sulla mia superficie dell'uovo. Adesso non so se la telecamera con la telecamera si vede bene, ma vi assicuro che l'effetto cioccolata c'è. Quello che volevo. A questo punto passiamo con la decorazione finale che mi darà ancora più più così, più particolarità al mio ovetto magari do ancora una un'asciugatina veloce così posso toccarlo senza senza creare danni per le decorazioni del, del mio vetto allora io ho pensato di fare vorrei mettere del pizzo qua intorno così che mi piace però volevo mm, mettere un colore eh, per non fare solo bianco marrone insieme al a questa tonalità di, di, di colore ho deciso di utilizzare il rosa che è un colore che mi piace spezza un po e non è perfettamente bianco quindi non ho il pizzo rosa per cui cosa vado a fare vado a colorarmi un po di pizzo del colore che mi serve quindi una misura del genere poi magari ne teniamo anche un po di più nel caso volessi fare qualche fiocco e tanto come dico sempre nel caso in cui non dovessi usarlo per questo lavoro, sono cose che poi sicuramente utilizzo per altri, quindi non, io non spreco mai niente, chi mi conosce lo sa, per cui anche se taglio un po' di più, poi vedremo. Se non lo uso tutto in questo momento, lo userò un altro, in un'altra occasione. Allora, quindi cosa faccio? Vado a colorarmi di rosa questo, eh, questo pizzo. Per fare ciò, allora, dunque, eh, cosa faccio? Semplicemente mi prendo del colore, allora, potrei usare, questo è un acqua color, <coughs> scusate, acqua color rosa però, allora io adesso ho, eh, ho l'acqua color, ma mi raccomando, come dico sempre, se non avete i prodotti che utilizzo io non importa, voi potete tranquillamente prendere del, eh, del colore rosa acrilico qualsiasi cosa avete lo diluite con tanta acqua e va benissimo lo stesso allora. io faccio così vi prendo una bustina di plastica così non sporco tutto verso un po di questo colore, che è un rosa parecchio forte, diluisco con un po' di acqua, anzi prendo dell'acqua pulita, ok, in modo da. E adesso vado a sporcare il mio, il mio pizzo. Così puliamo tutto bene poi se il pizzo non viene per, proprio a parte che viene uniforme perché basta che voi lo, lo spiaccicate bene lo strizzate bene così ok poi questo tra l'altro è un pizzo di sono dei pizzi che ho comprato magari vi lascio il link perché sono di nylon sono, cioè sono un, un materiale che devo dire prende benissimo il colore infatti, eh, infatti io li uso tantissimo tra l'altro è un set di pizzi dove ci sono pizzi di tutti, di tutti gli spessori adesso ve li faccio vedere vi lascio il link e, e io li uso per tutti i miei lavori per i junk, per gli album sono bellissimi ok, vedete il colore, quello che volevamo adesso cosa faccio? anche questo lo asciugo col phon tanto in un attimo questo, questo materiale qua si asciuga quindi il mio pizzo in un attimo si è asciugato e questo, tra l'altro volevo fare ah. Vi Faccio vedere alcuni dei, dei pizzi di cui ho parlato prima. Vedete, sono in questo formato qui. Sono divisi, sono, sono chiusi con gli spilli. Ci sono vari: vedete, che hanno vari spessori, vari spessori e anche vari, vari, vari modelli di pizzi. Comunque, sono, io mi sono trovata benissimo e li uso tantissimo. Quindi, a questo punto, andiamo ad incollare sul bordo del mio ovetto come avevo in mente di fare la mia decorazione quindi così allora prendiamo la colla le, userei questa la flash bone perché in un attimo incolla tutto e ora andiamo oh mamma mia perché si è Vediamo un po' se riesco a recuperarla perché stavo uscendo dal, dal tubetto così da sola. Mettiamo qua, cercando di tenere metà tra le due figure, così. Vado ad incollare il mio pizzo in questo modo qui, ok? Così. Beh, al limite aggiungerò poi un po' di colla dove, dove necessita se non si è attaccato bene adesso vado a finire di mettere la colla dall'altro lato così ok e andiamo ad attaccare in questo modo qua così, perfetto taglio sotto qui vado un attimo a togliere questo così, ok, si incolla bene e con ah, la mia forbice vado a tagliare qua, così perfetto ok ora appoggiamo il mio vettino qui poi metterò un po' di colla ancora in alcuni puntini per chiudere, ma va bene così adesso poi allora nella parte sottostante visto che avevo fatto un altro vetto e ho visto che è molto piaciuto voglio mettere il solito che non so com come, continua a non sapere bene come si chiama questo qui il mio pendolino che ho fatto con ehm, i fili da ricamo. Allora, eh, non vi faccio vedere di nuovo tutto il procedimento che ho utilizzato, però ehm, eh, poi troverete all'interno del, del video, alla fine vi metto come, come... alla fine del video vi metto il riferimento al video dell'ovetto precedente dove ho fatto vedere come realizzare questo, e quindi potete andarlo a vedere su quel video. Non voglio essere ripetitiva, per chi l'ha già visto, è inutile che vi faccia perdere tempo per farvi vedere nuovamente come l'ho realizzato. Quindi potete andare a vedere l'altro video. In questo caso invece vi faccio rivedere come lo, lo punto. Quindi facciamo così. Inserisco nel mio ago. Con la cruna bella larga ok perfetto no, non ha preso tutti i fili allora riproviamo eh. e magari ce la faccio anche oh mamma mia ok forse sì, perfetto ce l'abbiamo fatta vado ad inserire un paio di carline che danno sempre luce Sì, non tante. Magari giusto, boh, giusto due. Proviamo un attimino, vediamo. Così, perfetto. Sì, vabbè, ne mettiamo un'altra, va. Mettiamone un'altra, che ci sta ancora. Così. Ok poi vado ad inserire il tutto nel mio cappellino di finitura, così no, sto sbagliando, devo fare il contrario speriamo di sì, ce la posso fare, ok, meno male che non avevo fatto uscire il filo, se no dovevo rifare tutto in questo modo qui, perché qua adesso poi andrò a mettere della colla per incollarlo sulla parte posteriore del del mio vetto, ok. A questo punto faccio che togliere l'ago, faccio dei nodi per fissare così per chiudere il mio filo, ma tanto poi con la colla non c'è il pericolo che, che fuoriesca il tutto, taglio qui in modo che non escano dal così vedete però adesso cosa vado a fare ho lasciato un, po un pochino di spazio vado a prendere uno spillo con la testa che sono qua un semplice spillo con la testa con la perlina che così è già finito che mi richiama le mie perline e lo vado ad inserire così in modo da poter andare ad incollare a bloccare la mia la mia la mia la mia cupoletta sul mio sul mio vetto quindi aggiungo della colla anzi metterei a questo punto metto del della glossy gel io per comodità metto questa voi potete mettere della colla a caldo della colla quella che volete io ho visto che adesso questa che faccio in fretta metto un po di glossy gel che è una pasta che una volta che asciuga non, non si stacca mai più così sono tranquilla quindi ne metto un po vedete qua all'interno quella farà da presa sul mio ho esagerato metto anche un po meno così perfetto diciamo che ok così va bene E adesso vado a puntare qui il mio vetto in questo modo qua. Perfetto. Così intanto fa anche presa la mia. Ok, c'è ancora la colla che sta, vedete? Questo rosa mi piace perché con il marrone dà un po' di, dà un po di luce. Okay. Adesso ci occupiamo della parte superiore. Quindi, nella parte superiore farei anche qua come ho fatto l'altro vetto, che mi sembra che sia un. che non sia male. E cioè, vado a prendere del filo. Allora, metterei comunque del filo rosa. Perché, se uno lo vuole, vuole poi legarlo, lo può legare. Quindi metterei un pezzettino di filo così, per cui anche qui passiamo il filo nel lago, ho utilizzato chiaramente lo stesso filo, il nastro da ricamo. Questo nastro da ricamo che ho utilizzato per fare il mio pendolino. Allora, eh, prendo una perla, ma semplicemente vi faccio vedere per quale motivo. Eh. Poi se voi avete dei sistemi più che vanno meglio per, per fare questo lavoro qua, va bene. Allora, infilo il mio filo qua dentro la mia coppettina che poi chiaramente andrò ad incollare qua sopra. Dopodiché faccio passare una perlina, così, in modo da bloccare il filo in modo che io adesso lo faccio uscire dall'altra parte in questo modo e il mio filo è bloccato vedete dalla, dalla perlina che ho messo all'interno quindi questo sarà il filo che io utilizzerò per legare il mio vetto se lo voglio legare eh. adesso li facciamo uguali così ok, in questo modo qua, perfetto e adesso nello stesso modo in cui ho fatto prima prendo di nuovo uno spillo dunque uno spillo con eh, le la testina colorata però ne vado a prendere di nuovo uno con la testina bianca così per coerenza e cosa vado a fare? Vado a infilare lo spillo qui e lo faccio passare, così rimane perfettamente perpendicolare, all'interno della mia perlina. Eccoci, in questo modo qua, così. Vedete? Così abbiamo di nuovo il mio, il mio spillo da puntare nel polistirolo. Metterei di nuovo un pochino di io metto la mia, la mia pasta, voi mettete un po' di colla, quello che volete, in modo che non si stacchi più, perfetto, e vado a puntare qui al centro, ok, non ho beccato il centro, quindi devo rifarlo, perché non è venuto bene, qua, forse qua ci siamo, così sì. ok, Ok, qua ci sarà il mio spago per legarlo vedete? così però voglio anche mettere un paio di fiocchettini perché mi piace di più l'idea per cui allora potrei fare potevo fare anche un'altra cosa però in effetti non ci ho pensato Vediamo se sono ancora in tempo, eh? Perché vedete che le cose mi vengono in mente mentre. Allora, facciamo così, guardate. Perché voglio fare un'altra cosa. Allora, tiro un attimo fuori il mio, tanto non è ancora. non si è ancora incollato. Lo appoggiamo un attimino qui. Allora, prendo dei nastrini, un nastrino rosa sottile, questo. E voglio tagliarne dei pezzettini. Che potrebbero essere. Adesso ne taglio questi, taglio questi, poi dopo. Sì, facciamo così, va. Ok. Forse sono fin troppo lunghi, proviamo. No, possono andare bene. Allora, ho tagliato, vedete, tre nastrini. Adesso io al centro, così. Li metto così. Così faccio vedere anche una decorazione facile facile, ma secondo me viene carina. Allora, mettiamo. Facciamo così un centro e io li vado a puntare li vado a mettere qui, in questo modo e vado a puntare lo spillo come avevo fatto prima perché così me li blocca semplicemente, tanto col discorso che questo uovo è di polistirolo abbiamo proprio l'opportunità di utilizzare lo spillo per aspettate perché, ok, così ce l'abbiamo fatta ok, chiudiamo bene Ok, vedete che abbiamo fermato semplicemente, guarda che belli, i miei tre pezzettini di nastro. Adesso qua si va a incollare non si muove più nulla, guardate che bello. E adesso voglio ancora fare una cosa, allora intanto andiamo a tagliare in maniera obliqua qua i nostri nastrini che sono più belli tagliamo tutti uno ok e idem da questa parte queste sono proprio delle così delle accortezze ma poi fanno la differenza quindi le accorciamo anche un pochino li facciamo irregolari in modo che non siano perfettamente uguali così eccoci fa fatto ho fatto due fiocchettini con eh, il il nastro che avevo colorato di, di rosa e andrei, a, andrei ad incollarli qua da ambo le parti li asciugo un attimo e così vi faccio vedere il risultato finito potendolo anche toccare meglio adesso vi faccio vedere il risultato dell'ovetto finito perché ho asciugato appena appena un po' di più così posso tenerlo senza che si, che si stacchino quindi vedete, questo è un lato, la parte sopra l'ho lasciata libera perché è bella da vedere. Qua ci sono i due laccetti per eventualmente legarlo. E questo è il primo lato. Questa è la mia decorazione posteriore. Laterale con il mio pizzo. E questo è l'altro lato diverso. Direi che l'effetto è quello che avevo in mente che venisse. Anche il video di oggi è terminato. Spero che questa idea di questo ovetto, così un po' diverso dal, dal solito, vi sia piaciuta. Perché ho cercato di fare una cosa che insomma fosse, fosse un pochino particolare spero di esserci riuscita comunque fatemelo sapere nei commenti oppure se avete dubbi o domande come vi dico sempre scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile e, detto questo eh, non mi resta che augurare come al solito buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro ciao